Salve, eh, in questa lezione vi parlerò di quella che è la, brevemente la ricerca biomedica che viene condotta nello spazio, in particolare nella stazione spaziale orbitante e delle ricadute in generale della ricerca spaziale e dell'esplorazione spaziale a livello eh, del terrestre. Il, uh, um, bisogna pensare subito che uh, vivere nello spazio uh, con i mezzi attuali um, non è facile, nel senso che uh, il corpo umano è esposto a una serie di uh, stimoli e di condizioni tali da modificare la normale fisiologia. L'effetto della microgravità si fa risentire sulla maggior parte degli organi e dei sistemi del nostro organismo, eh, per esempio, si eh, va incontro a una redistribuzione dei fluidi corporei prevalentemente. Verso la parte superiore della testa, quindi con un accumulo di liquidi nel torace e nella faccia, tale da co provocare congestione nasale, eh, da provocare ehm, un um, maggiore lavoro del cuore che deve ovviamente pompare più sangue che accorre ovviamente nella gabbia toracica e un edema del nervo ottico che insieme alla presenza di eh, radiazioni solari più intensa rispetto alla Terra, in quanto non c'è la protezione da parte dell'atmosfera, eh, va incontro a compromissione visiva con eh, veramente problemi anche di eh, cecità. Ehm, altri problemi che sono legati alla mancanza di gravità sono eh, allungamento della colonna vertebrale, proprio perché non si risente della pressione dell'aria e della gravità, con forti dolori e allungamento anche fino a 5-6 cm, e l'atrofia la, la muscolare e l'osteoporosi che veramente sono molto simili come aspetto a quello che succede in persone di una certa età, persone anziane che hanno anche eh, problemi per esempio di allettamento o di eh, veramente, eh, immobilità. Nell'ambiente spaziale, poi andiamo incontro a un fenomeno di disidratazione in quanto c'è una continua pressione eh, interna di aspirazione dell'umidità per impedire accumulo di eh, umidità e di acqua proprio sul eh, gli, le vari strumenti che compongono la stazione spaziale orbitante. Abbiamo un alterato ritmo giorno-notte, quindi non c'è ritmo normale, il circa, ritmo circadiano per cui sono la ISS compie ben 16 rotazioni intorno alla Terra durante le 24 ore, tale da avere addirittura 16 albe e 16 tramonti. Quindi, anche questa è una causa di stress psicofisico che si sommano a quelle legate all'allontanamento dall'amicizia, all allontanamento dalla famiglia per periodi che vanno da mesi anche a diversi mesi, come un anno, e con uno stress di lavoro continuativo e demanding, molto demanding importante. Quindi il, il, il fatto poi di essere in microgravità impedisce anche di riposare, di avere un sonno eh, che sia completo, per cui anche questo ovviamente aumenta lo stress. L'effetto delle radiazioni si risente non solo sull'apparato oculare, ma si risente anche sull'apparato eh, cutaneo, quindi con una forma di invecchiamento, e su tutti i tessuti in rapida proliferazione, aumentando così il rischio di insorgenza di tumori oppure di sbiosi intestinale proprio per effetto sulla flora batterica intestinale. L'effetto sulla flora batterica sia, eh, si ripercuote poi sul sistema immunitario, che risulta essere anche questo eh, meno attivo, per cui può essere facile anche l'insorgenza di infezioni. Quindi tutte queste condizioni ovviamente non denotano per un buon stato di salute eh, sul, quando si è nello spazio. Il, le persone quindi che gli astronauti che stanno sull'ISS, quindi si occupano sono persone quindi di una certa età proprio per ridurre al minimo i rischi anche dal punto di vista etico dell'insorgenza per esempio di tumori o per sfruttare la loro esperienza perché si tratta di persone ovviamente con un'alta formazione spesso sono dell'aeronautica o sono scienziati e quindi possono condurre esperimenti nei vari settori della scienza la medicina, la biologia, la fisica, la chimica molto è sulla chimica del, um, dei fluidi per esempio, l'ingegneria. Spesso sono cavie della sperimentazione umana, quindi sono loro che si prestano a studiare gli effetti della gravità, sul, della mancanza di gravità sull'uomo. E infatti l'avamposto degli SS è da considerare come un punto di partenza per capire gli effetti a lungo termine della, eh, della vita nello spazio, quindi per pensare a un'esplorazione più profonda verso per esempio Marte o altri pianeti. Eh, importante il ruolo della stazione spaziale orbitante eh, nel controllo nel monitoraggio ambientale della Terra e, eh, e quindi in tutto questo poi gioca anche un ruolo eh, quella che è la eh, multifunzionalità degli astronauti nella manutenzione e la gestione della stessa stazione spaziale. Qui vi ho riportato in questa lista chiamata appunto con nomi inglesi perché ovviamente la lingua ufficiale è l'inglese. Nelle ISS abbiamo persone che possono essere europee, americane, russe, giapponesi, canadesi. Queste sono le agenzie spaziali che concorrono al buon funzionamento delle ISS. E è questa lista appunto di esperimenti, alcuni riguardano proprio direttamente le persone, gli astronauti che sono sull'ISS, come per esempio Nutris è stato un esperimento che è stato. Gestito dal nostro Luca Parmitano nella sua ultima permanenza nell'ISS, riguardava come l'alimentazione e l'attività fisica che queste persone devono fare influenzano la composizione corporea massa -massa, in massa magra e in massa grassa. Un altro esperimento interessante che ha visto la collaborazione di ragazzi del liceo scientifico di, Firenze, un liceo scientifico di Firenze è stato quello di capire come le condizioni spaziali influenzassero la riparazione e la rigenerazione dei tessuti utilizzando, quindi mandando sulle ISS dei girini di Xenopus levis eh, deprivati di parte della coda. Quindi, per vedere come questi girini eh, si rigeneravano, provocando ovviamente questo dei eh, gravi ritardi nella riparazione, vuol dire che. La condizione di permanenza nell'SS provoca proprio una serie di alterazioni in quella che è la fisiologia dell'organismo umano che molto spesso assomigliano a quelle che avviene nella popolazione più anziana o nei pazienti più fragili. Quindi, il, la permanenza dello spazio rappresenta proprio un ambiente estremo che eh, porta alla uh, necessità di sviluppare anche dei sistemi di controllo dello stato di salute degli astronauti a distanza e con dispositivi cosiddetti miniaturizzati quindi molto piccoli da poter essere letti e manipolati dagli stessi astronauti. I programmi di allenamento e di alimentazione controllato portano quindi a una migliore comprensione delle malattie e alla possibilità di intervento anche in maniera meno invasiva, proprio perché nello spazio bisogna pensare di curarsi da soli, non ci sono medici, non ci sono ospedali e quindi tutto deve essere risolvibile nel migliore dei modi da parte degli stessi operatori. Quindi, questo è il grosso della ricerca biomedica, che è praticamente è lo sforzo che si sta compiendo, si è compiuto e si sta compiendo e che ha dato i propri frutti anche eh, da utilizzare nella terra, sulla Terra. Il, proprio le ricadute della ricerca spaziale fanno parte di una sezione eh, della NASA, le cosiddette spin-off. Spin-off è un termine inglese che sta a significare attività di una agenzia, di una impresa o di una accademia, per esempio l'università, che dà origine allo eh, sviluppo di un prodotto che può essere anche diverso o lontano da quella che poteva essere l'ipotesi di origine oppure l'interesse originario. Quindi sono delle idee che vengono sviluppate fino ad avere un prodotto finito, fino ad avere per esempio un brevetto che poi può essere commercialmente rivenduto a ditte o a imprese che ne possono trarre quindi profitto. In tutto questo infatti la NASA, così come le altre agenzie, hanno sempre collaborato con eh, altre imprese, con altre istituzioni e la NASA aggiorna regolarmente ogni anno questa sezione, producendo proprio un vero e proprio catalogo delle spin-off, quindi tutte quelle sono state le innovazioni che sono venute fuori nell'ultimo anno riguardo alla ricerca spaziale o a quello che è intorno alla ricerca spaziale. Vi voglio ora mostrare che sono alcuni esempi pratici che ci fanno pensare che i soldi spesi per la ricerca spaziale non sono eh, inutili, ma hanno portato a notevoli migliorie, a notevoli innovazioni nella nostra vita quotidiana. Un primo tipo di eh, risvolto eh, derivante dalla ricerca spaziale è quello dell'energia fotovoltaica. Quando si pensa a dei sistemi come la stazione spaziale orbitante o al microscopio Hubble o qualsiasi altra sonda o sistema che viaggia nello spazio e che si muove all'interno del eh, nostro sistema solare, bisogna pensare ad avere una fonte di energia per il funzionamento della struttura e per l'invio di materiale o di eh, informazioni dalla Terra alla, alla, al veicolo e dal veicolo alla Terra. La meglio di tutte le energie ovviamente del sole che è infinita che non costa e infatti negli anni 60 la nasa ha scoperto la proprietà fotovoltaica di alcuni materiali che se colpiti dalla luce possono produrre e rilasciare elettroni i quali opportunamente catturati possono portare alla produzione di energia elettrica e per questo i fatti che la ISS è eh, visibile eh, anche dalla Terra, per, proprio perché ha dei pannelli solari importanti, imponenti, che servono per dare energia. Lo sviluppo dei pannelli solari è stato portato avanti dalla NASA negli anni 70, in collaborazione per esempio con la Walt Disney, che eh, appunto nel proprio resort aveva istituito questo campo appunto caratteristico. Questa tecnologia è sempre in corso di miglioramento anche perché il problema legato ai pannelli solari è lo smaltimento e quindi si sta cercando di affinare le tecnologie di eh, smaltimento. Il, un altro ritrovato è la TV satellitare, la comunicazione satellitare. Era fin dall'inizio, prima ancora degli anni 60 e quindi nel 57, la appunto, lo Sputnik dell'agenzia russa è stato il primo oggetto a galleggiare, in perfetto equilibrio tra la gravità terrestre e lo spazio profondo. 80 giorni dopo, la NASA aveva risposto con il suo esplorer. quindi questo era il momento della guerra fredda di chi prima arrivava nello spazio. C'era bisogno di comunicazioni che potessero eh, controllare questi sistemi di satelliti e eh, le informazioni che derivavano dai satelliti e, e qui proprio la comunicazione satellitare, quindi una serie di satelliti che sono cosiddetti geostazionari e quindi che sono localizzati fuori dall'atmosfera um, terrestre a 37.000 km e che ognuno dei quali copre una quota parte della superficie terrestre. In questo modo abbiamo la possibilità di comunicare tra la terra e il, tutte le strutture i veicoli che sono al di fuori della superficie terrestre bisogna pensare però che l'ISS in realtà è a 350-400 km dalla superficie terrestre questi sono molto più esterni e la possibilità di avere comunicazioni tra la Terra e eh, le sonde che sono state mandate, ad esempio su Marte, che viaggiano appunto nell'universo, e all'interno della Terra stessa. Quindi, questi satelliti riescono a coprire a 360 gradi tutta la superficie terrestre, in modo da permetterci di trovare le strade, con un Google Maps per esempio, o misurare la forma, la temperatura, la composizione chimica di eh, parti del pianeta solare e eh, osservare anche le zone più remote dell'universo eh, eh, che sono molto distanti. Un'altra conquista è stata quella degli utensili cordless. In questo caso, la NASA ha collaborato con la Black Decker per sviluppare delle pile ricaricabili che permettessero di avere degli strumenti maneggevoli e senza fili che potevano intralciare, per esempio, i moduli o che eh, ovviamente non potevano essere portati all'esterno durante le, le operazioni extraveicolari. Quindi oggi questi eh, strumenti fanno parte della nostra vita quotidiana e la stessa tecnologia ritroviamo anche dal punto di vista biomedico nella sala operatoria per gli strumenti chirurgici o anche noi biologi per eh, pipettare appunto, i volumi eh, in, in laboratorio. Eh, il problema del fuoco degli incendi è sempre stato un, un punto fisso della NASA fin dai primi, eh, dai primi eh, esperimenti di esplorazione, il progetto FIRES era quello appunto, in cui gli ingegneri studiavano eh, le opportune attrezzature e abbigliamento in grado di resistere non soltanto alle temperature basse ma anche all'eventualità di eh, scoppi, di incendi, di lacerazioni. Fu proprio il tragico incidente dell'Apollo 1 nel 1967 che ha portato allo sviluppo e alla scoperta del polibenzoimidazolo, un tessuto resistentissimo alle alte temperature che tutt'oggi lo troviamo nelle tute dei pompieri, in quella dei piloti di Formula 1 da corsa e in, per tutte quelle professioni che hanno bisogno di una protezione dall'alta temperatura. Eh, sempre relativamente agli incendi, ovviamente alla possibilità di ehm, rivelarli in tempo evitando false allarmi, sono stati eh, sviluppati i rivelatori di fumo che li possiamo trovare in tutto il mondo e anche in tutti i posti di lavoro, in tutte le eh, attività pubbliche che ormai sono presenti dappertutto, derivano appunto da, eh, si basano su quella che è la prima versione sviluppata eh, da Skylab, in Skylab, la prima stazione spaziale americana. Il, sempre relativamente agli uh, incendi e fumo uh, appunto la, la, la NASA aveva uh, sviluppato dei visori uh, a infrarosso per poter monitorare le scariche incandescenti dei razzi al decollo e per studiare l'atmosfera dei pianeti. Ecco, questi stessi visori oggi trovano applicazione per esempio nel uh, controllo da parte dei pompieri, del vigili del fuoco in uh, presenza di persone feriti o uh, vivi, insomma persone eh, che sono in ambienti pieni di fumo, quindi dove non è possibile vederli eh, al, perfettamente eh, con eh, la poca eh, luminosità, quindi i visori a infrarosso sono anche questi entrati anche nell'uso ludico per esempio per vedere eh, la, la vita nella, nella notte oppure per scopo militare. Eh, la coperta termica è milare, anche questa è una derivazione della, della ricerca spaziale. In questo caso si cercavano eh, dei materiali che potessero ehm, isolare perfettamente eh, una, delle strutture e quindi questo milar è un materiale resistentissimo, è oggi utilizzato per l'escursionismo, per gli interventi di pronto soccorso, per coprire le persone dopo un'attività fisica maratona, proprio perché serve per isolare. Quindi è a prova di umidità, di vento, mantiene il corpo asciutto e non permette appunto di bagnarsi in ambienti di pioggia e freddo e previene anche l'ipotermia in caso appunto di um, uso in, in emergenza, in pronto soccorso. Il, sempre per il controllo della temperatura corporea abbiamo lo sviluppo di questi giubbotti absolute zero che sono giubbotti impermeabili che sono appunto, il cui isolamento è dato da un aerogel, quindi una sostanza solida che però è la più leggera al mondo, è composta infatti per il 99% di aria e il suo utilizzo primario è quello di ehm, essere utilizzati proprio per proteggere dal freddo, in questo caso le sonde inviate su Marte. Ecco, questo materiale Oggi eh, praticamente serve per isolare, è un buon isolante e isola con temperature comprese tra meno 50 e 3.000 gradi centigradi, quindi sia verso il freddo che verso il, il caldo. Quindi tutti anche, tutta una serie di ehm, tessuti tecnici eh, che impediscono la sudorazione o il raffreddamento quando si è sudati, quindi quello che oggi abbiamo veramente a disposizione nelle nostre case, tutto questo deriva dalla ricerca spaziale. Eh, i filtri per l'acqua, anche questa è una scoperta, è una invenzione eh, rivoluzionaria perché appunto deriva dalla missione Apollo 11, il, quando appunto sono arrivati i primi sulla, uomini sulla Luna. e In questo caso, bisognava provvedere al fabbisogno personale degli astronauti, ma il posto era limitato, il carico d'acqua poteva essere solo eh, minimo. E quindi, siccome l'acqua in realtà anche oggi nella ISS può essere recuperata, qui nell'Apollo 11 era un prodotto di scarto delle celle a combustibile in modo tale appunto che, che eh, combinando idrogeno e ossigeno creavano energia e acqua, quindi che serviva in questo caso per è un prodotto di scatto alla produzione di energia. Ecco, in questo caso l'acqua eh, che si generava poteva essere recuperata, filtrata con opportuni filtri e resa potabile. Ecco è quello che oggi avviene, questo brevetto, praticamente oggi lo ritroviamo nelle caraffe filtranti che le troviamo in tutti i supermercati. Superando quindi anche quel problema e quella veramente eh, eh, immagine angosciante ritroviamo troviamo spesso sui social che eh, appunto criticano, eh, che critica veramente la ricerca spaziale come dispendiosa che non serve a niente quando invece serve trovare acqua nel nostro pianeta. Ecco, questo sistema di caraffa filtrante o di sistema filtrante può servire anche per quei tipi di popolazione che vivono in zone della Terra meno felici in cui è possibile appunto, recuperare o rendere pot potabile l'acqua. Sempre relativamente al cibo, altre scoperte o altre eh, diciamo, raccomandazioni che sono eh, nate da esigenze proprio per, mh, sorte eh, dalla alla NASA per poter far arrivare cibo a lunga eh, cadenza e in assenza quindi di patogene e di buona qualità è stato quello di la, la, filizza, la leofilizzazione dei cibi. Eh, la leofilizzazione è un processo che non prevede eh, nessuna aggiunta, nessun agente chimico, quindi cibo fresco viene eh, praticamente congelato a bassa temperatura, con un sistema di aspirazione sotto vuoto viene rimossa l'acqua e così diventa appunto eh, si secca. Quindi basta poi infatti anche oggi, è possibile eh, utilizzare cibo così tale quale, eh, lo, lo mangiamo molto spesso per sfizio, oppure gli stessi astronauti possono ricostituire il cibo già eh, riaggiungendo semplicemente dell'acqua. Ecco, questo è un metodo che deriva dagli anni 70, che appunto oggi, anche oggi lo troviamo appunto sulle nostre tavole. Relativamente alla conservazione e al processamento del cibo è importante tutta la procedura dell'HACCP chi ha un, a che fare con il, eh, la fabbricazione, la preparazione, confezionamento, stoccaggio e distribuzione e vendita di cibo è, eh, deve appunto sottostare a questa serie di norme, quindi è un certificato eh, di, eh, di tutte le strutture, imprese, ristoranti, alberghi, eh, bar, tutti i distributori di ehm, sostanze alimentari devono sottospare a queste norme di comportamento che sono state stilate già dagli anni 60 da parte della NASA per poter far arrivare cibo sicuro dagli astronauti nelle missioni spaziali che sono state poi recepite da tutti i paesi. Ehm, civili e industrializzati, come per esempio in Italia dal 1998, è obbligatoria la presenza di questo piano di autocontrollo interno, quindi la qualità del cibo, la sicurezza del cibo non viene testata alla fine, ma deve essere controllato ogni singolo passaggio, mantenimento della catena del freddo, opportune pulizie, eccetera. eccetera. Quindi questa procedura deriva anche questa dalla ricerca spaziale. Riguardo all'abbigliamento tecnico e alla protezione da sbazi di temperatura o da terreni non lineari, derivano appunto i Monboot, proprio chiamati così perché sono stati gli stivali e le scarpe che sono state utilizzate sulla Luna, che mantengono, appunto, sono costituite in modo tale da avere una suola che molto protetta e che mantiene un microclima interno e che, la cui tecnologia oggi viene utilizzata anche per gli scarponi da sci riscaldanti, i guanti da sci riscaldanti anche touchscreen e i plantari riscaldabili. Quindi, anche questo deriva da una um, necessità che era sorta all'inizio dell'esplorazione spaziale, quindi negli anni 60. Altra innovazione che ritroviamo nell'abbigliamento sportivo o nelle, eh, nelle scarpe sportive è quella della molla sotto il tallone, quindi sotto la suola, che eh, doveva servire per assorbire l'energia prodotta dal piede eh, con il patto sul terreno e restituirla in modo da avere un sollevamento migliore. Quindi, questo serviva per gli scarponi eh, che appunto sono serviti nella missione Apollo per camminare sulla uh, Luna, ma oggi appunto vengono utilizzati. Nell'abbigliamento sportivo, le scarpe sportive. Eh, la eh, la eh, no, innovazione in campo ottico, anche queste derivano molte dal. Eh, dalla ricerca spaziale, per esempio le lenti antigraffio, eh, oggi la maggior parte degli occhiali hanno questa caratteristica e l'innovazione deriva proprio dalla scoperta di materiali antigraffio con cui venivano fatti, vengono fatti gli elmetti delle, delle tute, eh, in modo tale da essere resistenti al polviscolo, a piccole... Ehm, eh, materiale che può appunto graffiare, quindi ehm, degli occhiali da vista con lenti 10 volte più resistenti a graffi, non solo resistenti a graffi, ma anche fotocromatiche, anche le lenti fotocromatiche che oggi sono alla portata di tutti, sono di derivazione da ehm, un'invenzione della NASA eh, resa pubblica negli anni Ottanta. Eh, quindi il vetro con delle molecole di cloruro d'argento, e cloruro d'argento che cambiano quindi la propria luminosità in funzione della luce, quindi fuori dalla, per esempio dagli e la, quando fanno le eh, attività extraveicolari abbiamo una condizione di lenti scure in modo da proteggere l'occhio dal ehm, riverbero del, del sole. Lo, non solo eh, praticamente una, lenti fotocromatiche, ma anche altamente protette, quindi ci sono dei filtri che servivano. Sono stati sviluppati sempre a metà degli anni '80 per eh, ricoprire. Il, eh, gli oblodi della navicella spaziale ma che oggi ritroviamo per esempio a protezione sia dei raggi ultravioletti, degli infrarossi e della luce blu per le eh, maschere o gli occhiali da sci, non solo ma anche per tutte quelle attività che avvengono all'esterno oppure in presenza di fiamma pensate appunto alle maschere dei saldatori, che, il cui problema di congiuntiviti o di patologie ovulari o di cataratta sono molto eh, frequenti e importanti Sempre in campo medico una grossa ricaduta nel, che oggi vediamo utilizzare eh, molto frequentemente per l'emergenza Covid è proprio il termometro infrarossi che è stato sviluppato dalla NASA per poter misurare la temperatura delle stelle e che appunto è stato riportato come eh, utilizzazione sulla Terra con eh, un sensore in grado di misurare la temperatura corporea eh, del corpo, quindi attraverso il timpano o addirittura eh, qualsiasi parte del nostro corpo, rivelando così la temperatura in pochi secondi senza contatto e quindi senza rischio di infezione. Altra innovazione, questa siamo invece negli anni 90, ha avuto il suo sviluppo ulteriore, è quello delle fotocamere digitali altamente sensibili e molto molto piccole nelle dimensioni. Sono le telecamere che troviamo, le fotocamere che oggi troviamo comunemente nei nostri cellulari. Il, nel, nel, negli anni 90, infatti, un gruppo di ingegneri, ha inventato un microchip il CMOS che è in grado di trasformare la luce eh, in segnali elettrici, quindi in fotocamera digitale facilmente memorizzabile eh, con, eh, come immagini all'interno o di una scheda appunto, eh, telefonica o di un computer. C'era bisogno infatti di, da parte della NASA di avere un sistema molto sensibile perché era necessario rimandare le immagini alla popolazione generale di quello che era negli anni 60, ovviamente l'allunaggio, uh, ma anche avere immagini fantastiche di quelli che sono i corpi celesti, gli agglomerati, le, le massi stellari, oppure la superficie dei pianeti appunto con le sonde che sono, che sono andate sul, per esempio su Marte. Queste fototelecamere oggi non le usiamo solo telefonino telefonini, nelle telecamere appunto di uso eh, comune e familiare, ma questa tecnologia compatta permette anche di essere utilizzata in campo medico, per esempio nella video endoscopia, quindi nel, per avere immagini interne del nostro corpo, oppure nei video di eh, sicurezza, e quindi è un qualcosa di molto vantaggioso altra innovazione importante e impensabile è la memory foam quindi il cosiddetti materassi o cuscini memory quindi il memory foam è una schiuma di poliuretano a struttura cellulare aperta creata dalla nasa per attutire i colpi nei eh, veicoli che vengono che ritornano sulla terra eh, anche ancora oggi quando appunto ritornano sulla terra eh, dopo il loro viaggio sull'ISS, la permanenza sull'ISS arrivano eh, con queste eh, strutture estremamente compatte e frenate dal da un paracadute, però eh, nonostante la presenza del paracadute il colpo che, su che subiscono gli astronauti è veramente importante e quindi in questo caso il, ehm, il materiale poliuretano è in grado di assorbire l'impatto, di comprimersi e quindi di modificare la propria struttura, ma dopodiché può ritornare alle dimensioni originali anche se ridotto fino al 10%. Ecco, oggi lo troviamo in utilizzi in ambito medico, ma comunemente anche nei cuscini e nei materassi. Altre innovazioni che eh, sono state sviluppate e che eh, veramente sono ampiamente utilizzate oggi in medicina sono la risonanza magnetica, la TAC, quindi sistemi di imaging degli organi interni basati su contrasto o su caratteristiche chimico-fisiche eh, dei nostri tessuti corporei che appunto, servono eh, anche sulle eh, stazioni spaziali che sono state notevolmente, hanno seguito un, un notevole avanzamento grazie proprio alla ricerca spaziale. Grazie anche alla ricerca spaziale, per esempio, l'ottimizzazione um, dei software per l'analisi di immagini del telescopio Hubble che permette di osservare appunto, le stelle uh, nell'universo, quindi permette di ripulire le immagini, eh, è oggi utilizzato lo stesso software anche per la diagnosi del cancro al seno nelle microcalcificazioni osservabili in mammografia. Quindi in questo caso attraverso una, um, diciamo, Pulitura dell'immagine si riesce proprio a evidenziare queste micro che sono un segno, appunto, importante di, ehm, di malignità. Recentemente sono stati sviluppati anche degli strumenti tascabili per misurare la coagulazione sanguigna, eh, quindi questo anche questo è un qualcosa di innovativo che deriva dallo dal sviluppo di una startup inglese che veramente eh, eh, aveva bisogno in realtà di monitorare i liquidi presenti eh, all'interno dei sistemi di raffreddamento e di altri circuiti. Ecco, lo stesso principio è stato utilizzato per controllare la coagulazione del sangue perché ci sono eh, stati dei casi, come sempre documentati eh, pochi mesi fa, sono, di un aumento di trombosi durante lo spazio eh, la, la, il volo spaziale. Uh, Un'ultima innovazione di cui voglio parlare è quella di un materiale, di una lega speciale di acciaio che viene utilizzata per, uh, oggi per coltelli, taglieri e lame che tengono a lungo il filo, è resistentissima all'ossidazione, alla corrosione più dei normali acciai e che viene utilizzata anche per eh, gli strumenti chirurgici proprio perché tiene eh, perfettamente la lama l'utilizzazione di questo Cronio 30 deriva da eh, ehm, la necessità di avere delle pompe del carburante con perfettamente a filo quindi con questa ultima applicazione ricordandovi di se siete interessati alle più recenti innovazioni, eh, di guardare appunto il sito eh, web della NASA nella sezione spin-off. E quindi, con questa immagine eh, dell'ombra eh, della ISS in un passaggio dalla, davanti alla Luna, Ring vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.